E Zirghigirni e vi saluto in questo nuovissimo video Fuck Time. Bentornati quest'oggi sul mio canale. Vi ho chiesto di farmi delle domande su Instagram, me ne avete fatte praticamente un bordello e oggi saremo qui per rispondere a queste domande. La prima domanda che mi fanno è, hai mai pensato di trasferirti a Milano? Sì, sì, sì ci ho pensato, ho voglia, ho voglia. Se mi a trasferire in Italia da qualche parte, sia sì, a Milano. All'estero mi vorrei trasferire in America. Allora, la domanda che mi avete più fatta in assoluto è quella Perché non porti più video sullo sbavo? Allora, non porto più video sullo sbavo Semplicemente perché era una caldi fissa che avevo a 14 anni Come tutte le caldi fisse che uno ha quando è adolescente Porca Poi io non so un cazzo di sigarette Zero, ragazzi, zero, vi giuro Cioè, vi so consigliare a voglia Ma non so come si chiama la resistenza Non so niente Cioè, me la faccio sempre cambiare da David La resistenza, capite? Quando a ritornerò a svapare perché non lo so più prende da 7 mesi Le riporterò, riporterò da capo lo sbavo, però... Ora, non me lo chiedete più. Sei mai andato su un sito porno? Mmm, No. L'altra domanda che mi avete fatto è Perché abbiamo la pelle rosa? Non è vero. Non è vero che abbiamo la pelle rosa. C'è anche chi ce l'ha nera, come Peppe. Chi ce l'ha gialla, come i cinesi. C'è l'ha verde, perché non se lava. Insomma, siamo molto arcobalenosi. Quale youtuber odi di più? Non c'è una persona che dico porca merda questo quanto lo prenderei a pugni in faccia perché non gli esce il sangue finché... Percadrò di amore Cioè non odio nessuno A parte Asi Rotella Michela Balzarotti Giordano Lenzo Quante volte Caghi al giorno Io ti posso dire che eh, Mi mandano sempre a cagare Tantissime persone Ogni giorno Ricevo sempre i commenti Dove mi dicono Ehi vai a cagare E dico Oh come fai a saperlo?". Dico Dimmelo tu Diciamo più di 100 volte al giorno No vabbè 100 è un po' esagerato Come mille Testazione e sei muto, muto, trista, proprio muto. Bene, ragazzi, se questo video vi è piaciuto, vi ricordo di lasciare un bel mi piace. Iscrivervi al canale se non l'avete già fatto. Perché se non l'avete fatto, insomma. Siete un po' così. È un po' che tu dici: Ma che schifo, perché mi fai un po' schifo. E quindi io ti dico: Ma mi fai un po' schifo tu, scemo. Iscrivimi su Instagram. Se non piaciuto, perché su Instagram, raga, posto i peggiori video zozzi. So, sì. Quindi, raga, mi dispiace, ma commentate questo video con. Shit. Chiudiamo venerdì con un prossimo video. Vabbè, raga, basta, ci vediamo venerdì alle sei e mezza con un altro video. Basta, basta, io m'ammazzo, mi me mi devo ammazzare per forza. Che è una bella. I